Savino, abbiamo corre, la si Vivi corre. Città, si corre, si corre perché poi parleremo anche della Piaran, della Milano Marathon, è il periodo in cui l'atletica rinasce e adesso parliamo di una corsa, di una corsa che è un contenitore di esperienze, di mobilitazioni podistiche in ogni città, sono tantissime le città che aderiscono al Vivi città. ne vogliamo parlare con il presidente nazionale di Petiziano Pesce, buonasera Presidente. Buonasera. buonasera buonasera Maurizio, buonasera Savino e grazie come sempre della vostra attenzione. Un piacere noi, Presidente, è il presidente di una federazione che ci ha regalato cinque medaglie d'oro a Tokyo e continua a stupirci perché è veramente rinata con una diciamo un'onda, motore propulsivo notevolissimo, presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera Stefano May, buonasera Presidente Buonasera, buonasera, buonasera a tutti gli tra l'altro oggi Carle si è vestita visto che proprio insomma, abbiamo bisogno come dire insomma delle prime forze dei ragazzi si è vestita del tricolore eh, per ospitare la finale nazionale dei campionati studenteschi di corsa campestre e da lì presidente Mei no? Che nasce tutto che inizia tutto no? Una volta c'erano ah, i giochi ah, da gioventù non solo lo stadio sì, dei marmi ma insomma. Eh. Sì è eh, chiaro che eh, poi toccate un, un nervo scoperto nei perché <ride> tanto con i giochi da gioventù e comunque con lo sport a scuola eh, sport a scuola che ovviamente negli anni è perduto, eh sì, sono sì. diciamo così, dei, eh. dei residui, è no? residuale questa attività perché chiaramente giochi di ragione di tutto come noi li abbiamo conosciuti negli anni 70-80 non esistono più ovviamente ogni volta. Ce li facevano fare in classe, ce li facevano fare, ci buttavano lì nelle campeste. Esatto. C'era no. sì, eh. una serie di, di motivi per i quali era più semplice, uno perché sì. eh, paradossalmente lo sport era ancora considerato avere una valenza sociale importante e non c'erano interessi magari differenti. E, e poi perché oggettivamente non avevamo tante cose noi ragazzi quindi mm, eh, tolto sì. l'oratorio eh, il campo di atletica nello specifico però anche ci sono chiaramente anche tante altre situazioni scolastiche eh, diventavano ovviamente un rifugio per, per passare il tempo in modo sano Torniamo invece alla Vivicità, Presidente nazionale Luis Petiziano Pesce, sono tante le città che assumeranno questo colore importante eh, per la sostenibilità ambientale, la salute, la tutela dei centri storici, l'inclusione, e eh, l'aggregazione giovanile, Presidente Pesce. Assolutamente, proprio così Vivicità ritorna per, con la sua 38esima edizione, l'appuntamento è per domenica prossima, 2 aprile, alle 9.30, partenza sì. in simultanea. Ricordiamo grazie, Rai Radio volta. 1 e Radio 1 Sport. Esattamente, sì. Radio Rai che è uno che ci segue dalla prima edizione, dal 1984, partenza data eh, quel primo aprile da Sandro Ciotti. Eh, 34 città coinvolte, alcune nel mondo... Una manifestazione quindi podistica internazionale che abbina sia al lato competitivo perché si correrà sulla distanza dei 10 chilometri, ma soprattutto grande spazio come sempre alle camminate ludico-ricreative con la partecipazione veramente di tutte e di tutti, di tantissimi cittadini, famiglie che in, appunto in 34 città vorranno passare alcune ore insieme, alcune ore di sport sociale per evidenziare quanto ecco lo sport per tutti sia importante sempre più importante nella vita delle persone ovviamente un caro saluto al Presidente May alla che l'ha fatta, che, fa... eh, che l'ha fatta nell'88 e nell'89 io addirittura, addirittura ho l'ardire di dire che ho fe... Ho fe... feci la prima edizione se non sbaglio partivamo lì da San Pietro eh, insomma <ride> eh, da quelle parti lì però Stefano May secondo nell'88 e terzo nell'89 nella classifica Unione Nazionale Compensa una delle poche gare che non ha vinto Presidente No, non l'ho dita, eh. però io no, la, prima, la, prima, la prima edizione la feci in 86, ah, ecco. eh, mm. la feci, eh, ed era la prima volta che potevo correre la vicissità, perché non avevamo, una pista, avevamo una pista in terra rossa, quindi non c'erano manifestazioni nazionali. Che belle le piste era, in terra rossa! Eh, belle sì, <ride> però poco poco... poco... Eh, diciamo, performanti questo, questo è vero, però ci si eh. preservava i tendini eh. è vero, è vero <ride> dicevo, eh, è, è di modo appunto di fare una gara che comunque era nazionale per quanto ovviamente eh, in, in contemporanea con altre gare io ricordo proprio che la radio eh, accompagnava poi voi sapete che io comunque con Radio con Radio Rai un altro rapporto che va detto quasi professionale no? sì, cioè, ho come no? Le Olimpiadi con voi sì, ecco, dai tempi radio, di Bruno Gentili no? Eh. esatto no? Eh. esatto, la radio Diciamo faceva da, da collante quello che oggi forse farebbe internet, no? perché oggi saremmo sicuramente in streaming. Si dice sì. Allora c'era la radio con i ponti, chiaramente eh, riusciva a dare una sorta di radiocronaca eh, tutto il di minuto per minuto e si riusciva ad avere mh, più o meno la sensazione di, di essere in diretta su internet. Era, era molto, molto carino, sì, veramente e, molto carino. E ricordiamo che saremo in diretta anche domenica, allo start alle 9.30. Radio 1 sarà lì, Presidente Pesce. Quindi seguiremo la le varie manifestazioni. Ricordiamo: e io sono alla Spezia, volevo dirlo così. Ah, alla Spezia! Diciamo. Eh, è a casa. Golfo dei Poete, il golfo dei eh, poeti, sì. le eh Insomma, quindi ha scelto bene. Oh, mh, dicevo: più percorsi: 10 km, ma ci sono anche delle passeggiate. Ludico-motorie, Presidente Pesce delle passeggiate aperte a tutti dai 3 ai 6 km a seconda delle città con ancora una volta ecco, le caratteristiche di città come corsa dei diritti, la corsa che unisce perché ovviamente ancora una volta eh, l'attenzione sarà massima nei confronti della sostenibilità ambientale, nei confronti della solidarietà, nei confronti della pace, non possiamo dimenticarci il conflitto in Ucraina e anche le tante guerre che purtroppo continuano nel nostro pianeta. Quindi Vivicità vuole essere ancora una volta messaggera di eh, pace. E se posso aggiungere ai, agli score del presidente May, eh, ecco, si parlava di seconda e terza posizione ma ovviamente sì, vabbè, è ma una classifica insomma, unica compensata eh. e quindi Stefano arrivava davanti a decine e decine di migliaia di atleti. ma non ha bisogno di questo un, un ragazzo che correva in 8 minuti a 16 anni non ha bisogno di questo for, for, forse sbaglio magari Ma insomma, no, no, più o meno, eh, più o meno. meno siamo lì eh. poi dice che uno nasce con la camicia insomma non è che no, è, è vero che si sarà allenato però qualche, do, qualche fibra rossa in più ci aveva sì, sì, di qualche altro ragazzo insomma Procco, eh. torno a nel, poi nel tempo di visita appunto ha assunto come diceva giustamente Tiziano, ulteriori motivazioni sociali però è chiaro che nella memoria mia è stata mm. la prima gara eh, diciamo mh, na, su strada che internazionale era sera, no? forse però mm. dava, dava ecco, la sensazione che fosse un po' come Antesignana no? eh, di, di un certo spessore e poi la formula devo dire che era veramente, veramente molto, molto azzeccata poi anche allora c'erano le motivazioni diciamo ehm, di Carattere sociale di carattere di sostegno sì, a varie sì. iniziative, però oggi è ovvio che poi con mm. internet e con tutti i mezzi di comunicazione che abbiamo oggi. Che è e a proposito dei tutti... mezzi di comunicazione, per l'iscrizione, per l'iscrizione, ecco, Savino... se volessi iscrivermi. Eh. Le città sono infinite da Aosta a... al sud, ecco esatto. Ma che cosa bisogna fare per iscriversi? Sì, le città appunto sono tantissime, da Osta Bolzano, Sino a Bari, passando per Cagliari, Panermo. San Vito lo Capo, Trapani, Ferrara, Rimini, Poi, Salavaganza, eh. tra l'altro eh. ogni sede con delle peculiarità proprie e mm. ovviamente, ecco lo diceva il presidente May, siamo nell'epoca di internet e quindi sicuramente la centralità del nostro sito Wisp nazionale, quindi Wisp.it mm. con tutti i siti correlati di tutti i comitati di tutte le città organizzate. non mi dite che a San, di San Vitolo Capo città. si corre in quel lungomare da urlo eh? insomma voglio dire eh, sì. eh, scenari sì. fantastici eh. assolutamente, scenari fantastici ma c'è cioè quella spiaggia è veramente da urla, Bellissimo. correremo tra i sassi eh? di Matera, quindi l'elenco è sì. veramente lungo. Ma lo stesso sì. anche nel mondo: eh, perché si, si corre a Tuzla in Bosnia e Herzegovina, a Yokohama, eh, a Osaka e a Ozu in, in Giappone. Eh, sì, Esattamente, sì. quindi ci saranno anche questi, queste vive città eh, nel mondo: nel anche gli istituti studio. penitenziari. Eh? assolutamente, mm, sì, infatti sì, sì. arrivavo proprio lì perché sì. di fatto il prologo di città lo abbiamo avuto oggi nella casa circondariale di Ragusa e nei prossimi giorni ci saranno altri appuntamenti, sabato mattina per esempio saremo all'istituto Verziano di Brescia dove addirittura entreranno a correre con i detenuti oltre 200 ragazzi eh, degli istituti superiori eh, di Brescia poi saranno nei prossimi mesi oltre 20, gli istituti penitenziari dove correremo per continuare a lanciare un messaggio proprio gli istituti penitenziari sono pezzi delle nostre mm. città e bisogna creare mm. ponti tra l'interno sì. e l'esterno io se posso aggiungere Maurizio, sì, ho sì. ascoltato ovviamente come spesso mi capita con molta attenzione la vostra trasmissione, mm. colgo l'occasione veramente Grazie. per farvi complimenti, avete e citato anche grandi vostri colleghi del passato, uno su tutti è Sandro Provenzali a cui sono legato in sì. particolare. Tra l'altro, vi sarà anche il, il nostro Genomese. caporedattore Filippo Corsini. Eh, Assolutamente, eh. che abbiamo avuto sì. con noi e con Stefano e La sì. conferenza stampa a Roma. Presso il Cosa voleva aggiungere, Presidente? E, dicevo, eh. il primo via della prima visita sì. dato da Sandro Ciotti, ma quelli erano gli anni in cui Vanni Loriga. E partì come capo che salutiamo il facilità, grandissimo Vanni Loriga giustamente decano del giornalismo sì, sportivo che da poco, è comparso sì. lo, mm. lo scorso luglio ecco Vanni Loriga ancora nel 2018 partecipando sì. a una conferenza stampa nazionale che tenevo in un altro liceo romano poneva questo interrogativo ma quante persone avranno preso parte a di città? sono sicuramente cifre difficili da stabilire però ci diede questo compito, dice io consiglierei agli organizzatori di... di, di di arrivare a questo numero, sì. lo abbiamo fatto e possiamo dire che dal 1984 al 2002 di città è stata corsa da un mm. Non poco, spesso. non poco. Mi dà lo spunto il presidente nazionale di Luis Petiziano Pesce di chiudere con il presidente della FIDAL Stefano Mei su Vanni Loriga con cui seguì varie maratone di Roma sul pulmino scoperto ricorderà il presidente che si sì, seguì eh, e rischiamo la decapitazione per un albero per quanto riguarda. Ricordava un tronco <ride> e, eh, e quindi eh, voglio dire insomma Vanni Lorica lo ricordiamo. Eh, eh, ricordiamo certo, insomma. Certo. Eh, Vanni è stato eh, eh, eh, veramente il, il base della nostra atletica. Eh, è scomparso però fino all'ultimo ha parlato e è scritto di atletica. Si sì. organizzava anche attori. un cross se non sbaglio. alla dei Sardi. Alla De Sardi, chiaramente non l'organizzazione sì, sì, perché comunque lui orgogliosamente con Sardo. E, e Vanni sì è stato um, è, a, diciamo così è stato vicinissimo mm. all'atletica e chiaramente me lo sono trovato spessissimo sia come atleta che come sì. poi da dirigente una vita per l'atletica un, leggera e sì. tra l'altro e chiudiamo sempre con me a proposito di corse parleremo tra un po' della Pialancia anche la, marat la, la maratona di Milano eh, insomma domenica, domenica. dove Cripa eh, eh, esatto, esatto come lo vede come, come Ma, maratona età? Eh. È eh, come maratonetta, eh, sicuramente è tutta una maratoneta. scommessa. Eh? È una scommessa eh, perché comunque la maratona mh, mh, sfugge. No? Può, non da, è da, detto da che vero. un campione europeo dei 10.000 ecco eh, possa sfondare anche nella maratona, no, però quello, ci prova. Quello è vero, quello è vero eh. però è già meglio di uno che arriva a 25, 10.000, certo. quindi certo. Per, usare, per essere un po' la palestiano certo. no, sicuramente lui ha delle caratteristiche che potrebbero eh, portarlo a fare delle grandi cose anche nella maratona, perché è leggero, comunque il rapporto peso-potenza ideale, è chiaro, c'è l'incognita e un pochino anche, questa è, la, è un pochino la, la, la, la ecco la, eh, il presidente che parla, è chiaro. Io vorrei ancora desse, desse molto sui 10, sui 5.000 perché secondo me può limare ancora quei suoi record italiani che già ha portato via al tutto antico eh, e credo che possa ancora fare molto su pista. Poi chiaramente c'è tutto il tempo di fare la maratona. Intanto vediamo come, come va questa, questo suo primo tentativo. Grazie, allora Tiziano Pesce, Presidente Nazionale UISP, ricordiamo domenica 2 aprile il via alle 9.30 su Rai Radio 1 e Radio 1 Sport Vivi Città 2023, grazie Presidente Pesce e grazie, grazie anche voi, al Presidente grazie. della FIDA eh, Stefano Mei. Buonasera grazie Presidente. A voi, buona serata. Buona Vivi serata, Città, grazie. manifestazione podistica internazionale in contemporanea su percorsi compensati di 10 km e anche passeggiate. Insomma, ce n'è veramente per tutti. Allora partecipate e iscrivetevi.